Eh, sfruttando la eh, performance computing cioè che c'è data center, i nostri geologi con le loro competenze riescono a fare la differenza nel trovare le risorse, nell'analisi della terra, nel eh, andare a eh, diciamo così minimizzare anche l'impatto ambientale. Quindi tutto questo. Attraverso una collaborazione che è distribuita nel mondo e che si basa fondamentalmente su delle grosse banche dati, su questi tipi di tecnologie, ma soprattutto sulla capacità delle persone di lavorare in ambienti molto eterogenei, distribuiti nel mondo e multiculturali. Ieri eh, avevamo con noi in videoconference, diciamo, video attraverso i nostri strumenti di collaboration, un ragazzo che lavora in Iraq aveva già fatto un'esperienza qualche anno fa, di tre anni, adesso era un nuovo in Iraq tra un po' si trasferirà in Angola e quindi in paesi, anche complessi, dove la domanda che vi ho fatto ieri, non conoscendolo, era come, quali sono le tue leve, le tue cose che metti in campo per gestire tutte queste differenze e la risposta è proprio il rispetto, la gestione della multiculturalità e soprattutto capire le, I comportamenti che stanno nel DNA, nella storia delle persone dei paesi in cui operiamo. Ancora il SISTO, poi andremo verso le conclusioni. Questo è un altro esempio. Sistema integrato da San Francisco, per realizzare, scusate, stiamo realizzando quello che abbiamo chiamato il Digital Lighthouse, ovvero il nostro primo impianto digitalizzato che abbiamo fatto, tra l'altro, in Italia, in Valdagri andato a portare concetti di manutenzione preventiva, sistemi di analytics sui dati, sistemi di prevenzione e protezione rispetto al lavoro che viene fatto in campo. L'abbiamo fatto in Italia, è stato un ottimo successo perché ha automatizzato tutta una serie di processi e ha permesso sia a chi sta in campo, sia a chi sta nel quarter di San Donato di Roma, di avere una visibilità della manutenzione, di anticipare le manutenzioni, diciamo quello che noi chiamiamo l'asset integrity cioè la cura completa dei nostri asset industriali. Quindi, sistema integrato a San Francisco, eh, team di lavoro operativi a Luanda, in Angola e a Città del Messico, e eh, la parte di sviluppo Milano-Roma-Parigi. Questo è un tipico esempio in cui, eh, diciamo, lavorare a fusionare diverse, con strumenti diversi, sta funzionando e stiamo portando questo, questo, questi sistemi in giro per il mondo.